Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo, questo che hai sentito è il cosiddetto Flamenco Slap, eh, è stato definito così, forse l'avevo letto la prima volta da, eh, sul metodo bellissimo di Slap, di Sklarevski, difficilissimo da leggere, The Slap Bus Program, un metodo davvero davvero bello, su cui io ho studiato tantissimo, molto più che sul, eh, sullo Slapit, secondo me era molto meglio quel metodo. Uh, il flamenco slap in cosa consiste? Innanzitutto ri ringrazio uh, Luigi Savino uh, che mi ha chiesto delle delucidazioni, a me piace sempre rispondere se, se posso eh, e quindi non era ben chiaro com'era questo movimento e andiamo a vederlo insieme almeno com come lo interpreto io. Uh, questo qua è l'esercizio numero 47 del mio metodo Easy Slap, siamo già verso il fondo, infatti si prendono già delle le tecniche particolari. In cosa corrisponde flamenco slap? In questo colpo dato con uh, le unghie delle dita praticamente in questa maniera, e va a, ad essere eh, a tutti gli effetti delle ghost note in questo esercizio, poi dopo, invece si andrà anche a colpirle con le note reali. Però per iniziare ad impostarle eh, molto lentamente dobbiamo andare ad alternare un movimento, un colpo in emmer. Inizialmente vado a lavorare sull'A e sul Sol e poi andrò sul Fa e sul Mi per cambiare anche corde. Quindi vado a fare con l'emmer, già qua non è facile comunque fare questa cosa qua Uh, ci va molto controllo dita martelletto mm. e scendere bene sulla, sulla nota mm. poi ho il flamenco quindi il colpo dato in giù proprio in questo modo qua non so se si vede non deve essere troppo dentro le corde perché altrimenti ti blocca la mano deve andare abbastanza leggero anzi più leggero possibile mm. Uh, quindi adesso l'ho sbagliato il terzo movimento invece è uno strappato un pluck sulla corda di sol 1, 2, 3 1, 2, 3 poi il terzo è ancora un ottavo e poi c'è una pausa di un ottavo quindi è un po' come se ti fermassi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 ok? Uh, dobbiamo fare la sol la sol quindi poi cambiamo corda andiamo a prendere questo fa e lo alterniamo al mi E poi ripartiamo ok quindi una volta che hai capito il movimento di base poi infatti dopo ci giocherò soprattutto sul tempo questo 4 che io contavo lungo in realtà poi eh, negli altri in alcuni altri esercizi eh, tipo quello dopo andiamo a mangiarcelo e giocare sul, sui tre suoni 1 2 3 1 2 3 ma poi lo vedremo poi prossimamente in un altro video nel frattempo eh, ringrazio ancora Luigi e invito anche chi ha eh, il mio metodo se ha qualche dubbio o qualche perplessità di scrivermi che, che così magari preparo degli altri video dove, dove spiego un pochettino eh, e cerchiamo di togliere alcuni dubbi ma soprattutto ci divertiamo con il basso grazie ancora e noi ci vediamo poi al prossimo video